Consigliere Coia per un richiamo a regolamento. Ricordo che le dichiarazioni di voto si possono fare una per gruppo, il Movimento 5 Stelle è già intervenuto, la lista Marchini è già intervenuta. Ripristiniamo la calma in aula, non c'è motivo di agitarsi. Prego, Consigliere Coia. Eh, io semplicemente richiamo articolo 61 e 62 del regolamento chiedendo appunto la cortesia a tutti i consiglieri di rimanere sul tema oggetto dell'ordine giorno nel rispetto dell'istituzione di questa Commissione, di evitare divagazioni o argomenti che non sono visti all'ordine del giorno, con il chiaro intento di eh, distogliere l'attenzione da un atto fondamentale che è quello dell'istituzione della Commissione. Quindi, per favore, eh, nel rispetto democratico c'è anche il rispetto del regolamento, articoli 61 e 62, che eh, invito a leggere. Grazie. È un